Ricercato. Nelle campane dei sondaggi non cercarmi nella zona più gonfia. Fatica sprecata, rivolgiti agli estremi, ma senza perdere la tenerezza, come l'uomo detto il ce Poeta per caso, intufolati nella mia poesia. Lei scalpita, con te sente di poter guardare il mare alla pari, e se tu mi vedi dall'altra sponda, il mare si fa pozzanghera. I miei passi mettono le ali Emozioni chimiche Le vibrazioni non hanno limiti Non conoscono l'eccesso Un terremoto è lo stato più normale Quando si tratta di sentire Le scosse di assestamento Dicono al popolo che sta tornando la pace Si tornerà a respirare aria disinf Disinfestata dalle emozioni spettatore mettimi di fronte alla tua verità, alla mia tempo non do più ascolto, non ne concedo parola, l'origine della vita non va contaminata. Inverno bollente, i sentimenti naturali sono infangibili alle lancette degli anni e alle, line e alle linee dei chilometri. I sorrisi naturali si vedono anche al telefono e ti parlano faccia a faccia. Un abbraccio naturale è fatto di sensazioni. Basta chiudere gli occhi per sentirsi in due. E viva così. Per la solitudine del corpo il rimedio è uscire. Alla solitudine della mente non è sufficiente. Cerca un gruppo. La solitudine del cuore è in compagnia di se stessa. Non vede differenza tra amicizia e amore. Riunioni condominiali. Ho incontrato la parte sconosciuta di un amico. Discorsi miei fatti, pesanti il doppio. Un occhio studiava con passione la nuova amicizia. L'altro rifletteva su dove si fosse posato tutto questo tempo Concerto Sono una corda Mi fido ai vostri strumenti Per poter vibrare La tensione è lì lì per spezzarmi Chi dirige l'orchestra Dirige la vita con una bacchetta La mia vibrazione Sarà anche merito vostro Anche oggi perché aspettare se già sai ciò che vuoi? Anche oggi è morto un uomo Grazie